Ciao ragazze, alla fine ho deciso quest'anno di non mettere delle palle, né di vetro, niente, quasi niente di compro, ecco. L'unica cosa comprate sono queste bamboline qua, che ho comprato l'anno scorso, ce ne saranno 4 o 5, non mi ricordo. Queste qua, che ho comprato qualche anno fa, anche queste, e queste cosine qua. Tutto il resto i coricini così l'avevo io fatto, mi ricordo qualche anno fa, anche questo. Perché un anno avevo fatto tutti i coricini così beige, un altro anno avevo fatto i coricini rossi così. Quest'anno poi dopo ho tanti adobi natalizi anche in vetro, però quest'anno ho deciso di fare così. Ah, anche il fiore, quello lì sopra l'ho comprato il resto praticamente sono tutto fai da te e alla fine l'albero l'ho messo qua all'ingresso perché lì dove tenevo di solito tutti gli anni non ci sta praticamente e secondo me non sta male allora ragazze io questi fiori qua che mi sono stati regalati anno fa qualche anno fa ecco non mi ricordo anche di preciso quando è, eh, io non sono tanto amante, non di fiori finti, ecco, mi piacciono piuttosto, preferisco avere una pianta vera. Di un po' questa, questa piantina qua, e mettere qualcosa di un po' più natalizio qui sopra e così lo lascio lì così, senza forse anche spendere niente. Io ho questi fiorellini qua che sono un po' più natalizie e così da una semplice piantina abbiamo trasformato Una cosa un po' più natalizia, ecco, con poco era una piantina semplice e adesso è diventata natalizia. Secondo me non è male come idea cosa dite. Ragazzi, ce l'avevo tutti i stracci, questi qua tutti sporchi. Tutti. Uno più sporco di quell'altro. Ho lavato con il detersivo. Scusate la mia conciatura. Allora, ho lavato con questo di tersino qua. Poi ci ho messo anche un cucchiaio di ipercarbonato. È venuto pulitissimo. Gli stracci sono tutti puliti, puliti come non mai. E, tutti i stracci che ho pulito anche le tapparelle perché le tengo tutti. Perché dopo faccio una lavatrice l'unica. Le faccio asciugare. Dopo faccio lavatrice. Comunque, è andato via tutto. Ragazzi, anche qua dentro la bacinello ci ho messo l'acqua e eh? un po' di detersivo, quello per la lavatrice, un guccino proprio. E pulisco i divani. Come vedete, tutte le mie decorazioni natalizie sono fatte a mano. Se no, sono molto. Non sono tanto natalizie, ecco, diciamo così. Perché anche i cuscini non mi va. Allora, vi faccio vedere questi qua. Io questi qua sono proprio natalizi, da mettere in cucina. E li ho comprati qualche anno fa. Li usiamo un mese all'anno. E mi sono accorta che non ne vale la pena comprare le cose che usiamo una volta l'anno, ecco, per un mese, tra l'altro. Allora preferisco comprare questi giustamente, li uso perché ce ho già, allora li uso. Però non comprerò più le cose proprio natalizie per usare solo per, per un mese di Natale, ecco. Siccome basta avere una tovale in casa natalizia e basta tutto lì se vengono ospiti giusto per avere una cosa un po' più, un po più natalizia niente ragazzi anche quello lì che ho appeso sulla, sulla porta anche quello l'ho fatto io che avevo comprato un, un cuoricino dei cinesi quelli di um, um, in poliesterolo praticamente poi l'ho rivestito con un ciletto tutto lì e niente Ah, mi vedete con la sciarpa perché sono andata a prendere anche le luci sul balcone. C'è freschino, ecco. E allora sono rimasta ancora con la sciarpa. E niente ragazze, adesso vi faccio vedere anche le luci, le luci sul balcone quando, sarà un po più quando viene un po' più buio. Così vedete come ho preso anche le luci. Basta le mie decorazioni sono tutte queste. Ah no, ve l'ho fatto vedere anche qua, scusatemi. Eh. Che ogni tanto mi perdo. E anche qua, vedete, ci ho messo due o tre cosine giusto giusto per avere qualcosa, ecco. Sul tavolo ho lasciato questa decorazione qua e poi anche lì ci ho messo due leggiolette che sono quelli natalizi. Tutto il resto, ragazze, non è proprio natalizio, ecco, perché vedete anche voi, i cuscini sono normalissimi. Adesso quelle li mettiamo in cucina e l'albero... Spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti! Mangia! Tutta mangia! Hai sonno? Adesso vai letto,